guarda che stai completamente giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più in profondità, sempre più in profondità e andremo in uno stato profondissimo, sempre più giù, mentre lascerò le tue mani, andremo giù quando le mani saranno buttate giù, con lo straccio bagnato, andremo mille volte più in profondità in uno stato mai raggiunto prima, 1, 2, 3, giù, completamente giù, giù, giù, giù. ed ora al mio 3 ti farò sedere a terra con le gambe incrociate 1, 2, 3, comodamente, scendi giù, piano, piano piano, giù, giù, giù, giù, giù, perfetto, così giù, giù, giù, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, gambe incrociate, gambe incrociate, corda, perfetto, benissimo. Allora, al mio 3, ti farò riaprire gli occhi, in questo stato in cui ti trovi sarà sempre più profondo, ascolterai la mia voce e andremo sempre più in profondità, 1, 2, 3, apri gli occhi, 6 e 2, 3. ti porterò indietro nel tempo ed avrai 15 anni 1 2 15 anni come ti chiami? benissimo al mio 3 ti chiederò di scrivere il tuo nome su questo foglio 1 2 in alto a sinistra qui hai 15 Perfetto, ed ora contano da 5 ad 1, andremo ancora più in profondità, questa cosa è ancora più profondo, 5, 4, sempre più giù scrivi il tuo nome qui su questo foglio hai sei anni siamo i tuoi sei anni sei immerso nei tuoi sei anni la scuola, Manuela. come si chiama la maestra? Elio. Elio, il nome poi, uno schemo della maestra. So, ma mai, mai, andremo ancora indietro nel tempo e arriveremo ad un anno al mio 3 avrai un anno 1 2 3 hai un anno come ti chiami? Mm, no. quanti anni hai? 3 anni? ok benissimo andiamo ancora indietro al mio 3 Avrai un anno, uno, uno, due, tre. Hai un anno, un anno, uno solo. Come ti chiami? Almeno. Ok. Quanti anni hai? Sai? Benissimo. A chi vuoi più bene? A mamma o a papà? Mamma. Mamma. Perché? Emanuela, sai scrivermi il tuo nome? Sai scrivere? Ok, bene, questa è la calligrafia. Emanuela a 15 anni. Questa è la categoria di Manuela a sei anni. Ora riportiamo Emanuela al qui ed ora, sempre in questo stato così profondo. Al mio tre. Saremo in questo stato profondissimo ma saremo nel qui ed ora. Uno, due, tre. Siamo al qui ed ora. Come ti chiami? ok scrivi il tuo nome su questo foglio calligrafia di Emanuela all'età attuale al mio 3 usciremo da questo stato tornerai a piedi ora tra di noi sarai vigile attenta carica di energia farò vedere farò il foglio perché vi renderete conto di come, scrive, no. Però, no, scrive, di come scriveva a 15 anni, di come scriveva a 6 e andiamo a comparare la sua scritta però con il foglio perché non tanto è quello che ha fatto qui, è quello che effettivamente ci fa vedere lei a 6 anni come scriveva e la calligrafia è perfettamente identica. capite cosa significa regressione con rivivificazione? cioè entrare in quel momento e comportarsi come se fosse lì atteggiamenti, voce ricordi, consapevolezza manualità, la calligrafia okay. questa è la vera rivivificazione. questo video è potente basta no questa cosa guarda che è, oh, oh, oh, oh, questo banco <ride> Però qua sono più incerta. Ma oh, no, boh, più o meno. incredibile. Guarda la M anche come identica. C'è cioè, anche se è questa. incredibile.